eccomi qua il vostro Chan. chiude parlanti se no fa eccio ebbene non è vero e eh? eh, non è vero eccomi qua come vedrete dal video un altro video live streaming totalmente improvvisato così eh, non mi dovrete chiedere eh, di che cosa parlerai oggi vi dovrete vedere tutto il video dream man ti stavo proprio pensando caro anch'io ciao mi fa piacere ciao degli eh, love live hey ciao degli kenis love live mi sono perso la tua live allora, volevo dire, questo eh, live è improvvisato perché ho trovato un buco, un buco di tempo nel quale farlo. Adesso che sono circa le eh, 22.33. alessandra Arcangeli, salve! Ciao Iggen! Ciao! Allora, dicevo... Eh in questo modo eh, voi vi vedrete tutto il video eh, percato che io ho perso il live di eh, credo degli genis love live ha appena fatto un live e io vi volevo partecipare ma eh, ti vedo felice tranquillo la live era perché volevo parlare con tutti anch'io infatti faccio questa live perché voglio parlare con tutti e, e dopo gli darò diciamo lo settaggio al video perché gli metterò i video consigliati come faccio sempre nel riquadro e diciamo negli angoli metto eh, i, le anteprime eh, ma se voi c'è un modo per poterci parlare Buonasera Giovanni Persia, c'è un modo, ciao Dream, degli eh, Highness Love Live, qual è questo modo? Non so, ma già siete in quattro spettatori, credo. E volevo dirvi, eh, parlare di tante cose in poco tempo perché eh, non c'ho molto tempo a disposizione, intanto Windows... Eh, eh, Attualizzato, non ci sono, eh, cose perché oggi c'è stato un tutto riattualizzarsi re, costante di, di Windows. Allora dicevo che un nostro amico, che in realtà, mi ha commentato per la prima volta: eh, Drugo Teman. Drugo Teman, eh, mi ha commentato un video. Di, di, di rap dance e dice ciao capitano potresti sostenere l'innocenza di massimo bossetti ecco eh, lui si chiama così a ah, beh su messenger eh, si sì. Però eh, mi, mi piace di più fare i video perché se io utilizzo eh, Google Plus devo utilizzare la web camera Allora, eh, questo nostro amico Drugo Theman mi ha in pratica chiesto in un video che non ha molta pertinenza col tema, però mi ha chiesto: Ciao capitano, potresti sostenere l'innocenza di Massimo Bossetti? E io gli ho risposto caro amico come stai prima dimmi chi è massimo bossetti casco dalle nuvole infatti io in quel momento sei ore fa eh, non, non mi ricordavo chi era massimo bossetti perché eh, con il caso non so se gambirassi perché da anni che ne parlano forse ma eh, non seguono non, non, non si arriva a nulla allora eh, gli dico anche, caro amico, non so nulla del caso in questione. Mi dovrei, mi dovrei documentare, perché è vero, ho seguito il caso nella tele, ma non ho nulla. E dice un uomo ingiustamente in carcere, disse, dice Drugo teman Un uomo ingiustamente in carcere per un omicidio che non ha commesso solo per interessi politici. L'altro indiziato era un membro del partito monarchico. Che è stato immediatamente prosciolto senza prove ora ci sono decine di manifestazioni in italia per la sua scarcerazione ma i tg non ne parlano ecco e visto che stiamo tra amici voi che ne pensate eh, del caso eh, massimo bossetti eh, la descrizione che mi ha dato drugo drugo tema drugo tema è giusta io non ne so non so questi dettagli del caso dice che eh, è stato condannato massimo bossetti eh, solo per interessi politici perché l'altro indiziato era un membro del partito monarchico che è stato immediatamente prosciolto senza prove ora ci sono decine di manifestazioni in italia per la sua scarcerazione ma i tg non ne parlano ecco io eh, non ho idea ci sarà davvero tutto questo eh, degli love live beh non preoccuparti posso capirti ho un video a sorpresa per te se vuoi scoprirlo ti dico qual è il mio video segreto per te ah va bene eh, fammelo sapere eh, non so come aprire accedere al tuo eh, vediamo al tuo canale attraverso un commento eh, dovrei trovarti eh, fra, i, fra i commenti perché ecco una settimana fa non so eh, come cercare il video segreto ecco fammi sapere dice degli genis love live che nel prossimo video sponsorizzazione verrai sponsorizzato e giuro che farai un figurone con i nuovi iscritti grazie eh, duccio barbacani non si possono fare le donazioni eh, purtroppo no ma hanno tolto la super chat eh, perché eh, dal 20 febbraio bisogna avere 4.000 ore di monetizzazione e c'è stato un amico che mi ha donato 2 euro però adesso c'è solo 2.600 ore per cui io che non ho mai chiesto denaro in vita mia non do la paypal caro amico eh, duccio barbacani però se tu mi vuoi aiutare che vedo che sei gentile di animo e di cuore di mente e non c'è bisogno che mi dai del denaro tu guarda i video miei che ti piacciono di più commentali, gli dagli like e soprattutto condividili il maggior numero di volte che puoi e mi raccomando di alle persone a cui condividi i miei video eh, di condividerli di ricondividerli a loro volta in questo modo raggiungerò le 4000 ore di visualizzazione youtube mi deve circa 80 dollari stanno aumentando però mi hanno tolto le ore di le, le monetizzazioni perché non ho ore di views ma ciò appena 2600 ore sulle 4000 che bisogna avere quindi se mi vuoi aiutare non c'è bisogno che mi fai una donazione in regalo io non voglio pacchi agricoli pacchi regalo vestiti denaro basta che e io ho fatto tanti video che sono stati appena visti 200 volte quindi cercate nel mio canale tutti i video sententi vi parla eh, questo quell'altro in poche parole spamma come non ci fosse un domani grazie dreamman quindi eh, condividete tutti i miei video eh, da quelli più importanti mettete video nel mio canale da quelli più importanti a quelli meno importanti eh, magari non, non dovete farlo tutto in un giorno eh, non, poi per argomento magari scegliete attraverso la rete sociale whatsapp questo o quell'altro per argomento che è più interessato per esempio ho fatto dei video sui miei cani e dei video tutorial di gastronomia casareccia ho fatto eh, dei video sui cellulari ho fatto dei video sui libri quindi voi Cercate anche un target ideale perché non tutti saranno interessati agli stessi argomenti. Eh, dei video sono titolati Santencian vi parla, chiacchiera eccetera, anche cazzeggia. Tanto ormai posso dire pure le paroline perché non mi monetizzano i video. Quando me li monetizzeranno, pensate che su quasi 800 video mi hanno accettato per la monetizzazione 26 video, di cui solo uno mi ha dato denaro allora io non vi chiedo denaro <coughs> e non sarebbe giusto vi chiedo piuttosto di eh, guardare i miei video di guardarli tutti quelli che potete e poi dargli like e per farmi sapere quello che pensate e, eh, e poi io cerco il canale degli eh, eganis love live vorrei vedere questo video segreto eh, non so come cercarlo caro degli genis love live ciò qua a ah, sponsorizzazioni canali è quello che dici no ti do un consiglio san fai una playlist con i tuoi video più popolari da cellulare non si vedono i, i riquadri ah sì e hey, Drivan, e io il Pc lo uso ben poco, ad esempio. Ah bene. E... E... Duccio Barbacani, che significa non si vedono i quadri io uso il pc per caricare video e fare live mi sono iscritto yegan bene allora yegan is love live eh, le sponsorizzazioni canali dicevi no che hai eh... bene bene grazie di avermi incluso nella tua sponsorizzazione gli ho dato like adesso sto guardando vediamo seguenti canali magic 3 terza sì però eh, ci sono delle scritte per pochi istanti eh, dovresti mettere più immagini eh, adesso c'è iperione dal vivo no io non mi sono visto io non, non ho visto nulla amici come state ho salutato gli amici del canale di perione che poi lui eh, cancella i live eh. allora schiaccia la campanella eh, eh, grazie dream mori cambio il figlio di quadri alati sentenza mi sa che il prossimo video ti sponsorizza Ah, bene il prossimo video che farà bene bene perfetto perché mi aveva detto che c'aveva un video Culto che mi avrebbe fatto ho sentito fare il tuo nome in una live di mario circello sì sì hai visto che dice e basta sant'en eppure tu non so come si chiamava l'altro e eh... Sì, sì, eh, quella live me la ricordo bene. Eh, eh, me la ricordo bene quella live che <ride> si è incavolato eh, Sì, eh, la live si, si chiama... Eh, cerchiamo un po'. Che io l'ho caricato quel, quel frammento proprio eh, sul mio profilo di instagram il video sarà cancellato car caricato a ah, il video sarà caricato giovedì sera dice degli genis love live perché di solito durante il giorno lavoro e poi sono libero per caricarlo grazie degli geni slow live si sì, era successo un casino in quella live avevi esagerato si sì, avevo esagerato io e aveva esagerato dream Man, anche quello che mi sputtanazzava a me eh, non so come si chiamava la, la utopicamente ecco cercate di mario circello eh, utopicamente che dura la bellezza, 18 minuti e 30 secondi. Eh... Bene, bene, metti anche Mario Circello. Vedi, bar Mario 203 utopicamente. Allora, c'è qualcuno che a me mi manda quel paese. Io invece risposto, rispondo con cortesia e poi alla fine eh, si infuria. Però è stata è stato, cioè, non volevo farlo uscire fuori dai ganghi dai gangli, dai, dai. Però è stato divertente, è stata divertente la sua reazione, a prescindere da da tutto, da, da che eh, era Titino, sì infatti mi ricordo Titino che mi diceva del mio papillon che avevo in un video eh, dai gangheri, ecco non volevo farlo uscire dai gangheri però eh, e poi nessuno di voi mi dice grazie degli che lo love is love live e sai io sono un youtuber che mi, da, mi piace dare una mano a crescere allora farò anche io un video su di te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 Ora ci sono decine di manifestazioni in Italia per la sua scarcerazione, ma i TG non ne parlano. Voi che ne pensate? È davvero così? Io non so nulla del caso eh, Bossetti. E se devo fare un video su Massimo Bossetti, non so se c'entra nulla la Gambirasi. Sì. Caro, mi emoziona sta cosa sono lieto che mi hanno chiesto di seguirti eh, grazie degli Ignis Love live io ho provato la tua iscrizione grazie eh, ti ringrazio molto eh, ma nessuno mi spiega eh, se bossetti sia innocente o colpevole massimo bossetti io non ho idea e mi hanno chiesto di fare un video lo devo fare o no E di che di che, che ti ringrazio o del caso bossetti eh, massimo bossetti certo che lo devi fare però secondo te duccio barbacani è innocente o colpevole perché quello che mi scrivono quello che mi scrive eh, ve lo faccio leggere Ah, ecco, quindi... Come vedete. Quindi... È, è, dopo tanti anni si scopre che c'è una dottoressa dice dream che ne parla molto probabilmente bossetti è innocente davvero e quindi la solita giustizia all'italiana che colpevolizziamo prima mediaticamente e poi alla fine eh, non si sa addirittura cioè o si sa che è innocente oppure resta nel dubbio perché magari non era sangue del no, no, che era ieri a no che è stata uccisa non era sangue suo poi non era neanche il sangue del bossetti poi magari non era neanche sangue di animale poi magari non era neanche sangue esatto sangue e, e allora come cioè la giustizia è uguale alla politica in italia e la politica è ingiusta quindi alla fine eh, non ci rimane nulla in italia voi che ne pensate delle elezioni ancora adesso si sta discutendo eh, del risultato si metteranno da loro eh, d'accordo tra di loro per fare un governo tecnico riusciranno a governare Duccio Barbacani Bossetti non è condannabile? Sono emerse prove contro l'accusa. Pro. Sì, queste sono prove di un governo tecnico, perché nessuno ha la maggioranza più uno, che anche con la maggioranza con il 50 per cento più uno cascano i governi in Italia come è successo a prodi e a berlusconi di cui ne ho parlato negli altri video, come mai non si presentano altri politici? sempre gli stessi leader di coalizioni che poi berlusconi non governerebbe eh, piove governo tecnico e eh sì davvero eh, e quindi si, si andrà a un governo tecnico come sempre come sempre stato perché viviamo davvero in una democrazia noi siamo soltanto liberi di scegliere dei rappresentanti che poi formeranno il governo e se li troviamo per la strada ci dicono lei non sa chi sono io mentre li abbiamo votati noi allora già di per sé ci rappresentano ma non fanno quello che promettono in più non riescono a formare un governo se lo votano da loro il governo perché il governo tecnico non è nient'altro che quello mettono tra di loro un capogoverno mentre invece si dovrebbe votare pure il presidente della repubblica in questo modo lo metteranno davvero un governo tecnico perché pd e lega non si vogliono unire con il movimento 5 stelle esatto, il pd è rimasto in minoranza la lega non può governare da sola e il movimento 5 stelle eh, non può eh, governare da solo e dici bene dream man qua mi ha chiesto se occultare o no il commento ma io l'ho ho lasciato in evidenza quindi eh, è peggio di quando c'era il pentapartito nella prima repubblica peggio peggio peggio ci fanno venire nostalgia di grazie. andreotti forlani ciriaco di Mita, pomicino è peggio della prima repubblica peggio peggio peggio che io non seguivo la politica da giovane proprio perché era una schifezza, eh, Duccio Barbacani, non si sa ancora se ci sarà un governo tecnico è presto per dirlo, bisogna aspettare il 23 marzo, eh, ma se non si fanno alleanze, è quasi inevitabile. Scusa se ti interrompo, dice De Gigan, ma devo lasciarti perché oggi ho fatto una passeggiata di 12 km e ora vado a riposarmi. Si sente, ciao, dei Giganese Love Live. E grazie per il video che fai. Fare ne farò anch'io uno sul tuo canale, eh, Duccio Barbacani. Ma tu te lo ricordi il pentapartito? note gigen. ciao. gigen, sì, me lo ricordo perché c'ho 49 anni compiuti. Il 26 gennaio di quest'anno, come tutti gli anni. E quindi me lo ricordo era un, era un bordello ma questo è un bordello peggiore comunque prima magari ci sarà un'alleanza forse perché eh, tanto consultano prima consultano a di maio del movimento 5 stelle poi consultano a salvini se non ci riesce di maio ci vorrà riuscire salvini per vincere un record quello di fare un governo però anche se si riescono ad alleare per fare una maggioranza di governo, non riusciranno a governare insieme perché si toglieranno la fiducia. Quindi dopo cade il governo se lo formano. Dopo cade il governo. E quindi come dire, sia che non si formi subito il governo tecnico, eh, sia che si formi, se si forma la fiducia come molti governi berlusconi che i suoi gli toglievano la fiducia e nel 2011 furono dei comunisti a dargli la fiducia poi si dovesse si dovette dimettere per gli scandali politici e giudiziari e anche prodi gliela tolse prima berdintinoti e poi mastella la fiducia a prodi che cade il governo prodi e quindi alla fine ci sarà ci saranno forse dei rimpasti di governo per salvare il governo poi eh, visto che la fiducia di governo si dà inizio della legislatura eh, inizio anno forse si andrà avanti pasticciati senza fare niente fra lega e movimento 5 stelle addirittura parte del pd quello che è scissionista da eh, matteo renzi e poi gennaio febbraio marzo quando ci sarà da votare la fiducia o a fine anno a dicembre eh, fanno cadere il governo per mancanza di fiducia però si formerà forse un governo per annaspare per andare avanti poi c'è sempre il problema della legge elettorale se cade il governo il governo tecnico non riuscirà a fare una legge elettorale in due anni come è successo ultimamente allora ci sarà un altro governo tecnico che non si sa chi lo metterà e allora le solite vecchi politici inclusi pentastellati a fare nuove leggi elettorali oppure come è successo adesso ci saranno dei nuovi politici votati con le vecchie leggi elettorali perché l'ideale sarebbe avere un dei nuovi politici con nuove leggi elettorali ma fin tanto che ci sarà un governo tecnico cioè dei vecchi politici che nessuno ha votato legittimato col voto in una vera democrazia dovrebbe essere così eh, saranno i vecchi politici cioè attraverso un governo tecnico i vecchi politici a mettersi d'accordo per fare delle nuove leggi elettorali e prenderanno di nuovo parte del porcellum del di, di altre leggi elettorali vecchie per farne una nuova. Sarà un nuovo Frankenstein in questa nuova legge elettorale. E di nuovo ci incontreremo anche grazie al fatto che ormai c'è disincanto fra gli italiani che non vanno a votare. Votano in pochi, ci ritroveremo con eh, sempre meno suffragio ai partiti e ai politici da parte del voto e sempre più governi tecnici. Perché se andavano a votare più persone, non importa per quale partito ci sarebbe stato. Un governo più stabile dalle urne sarebbe nato un governo più stabile ma hanno tolto il, il premio di maggioranza perché era iniquo giustamente e adesso eh, non si è raggiunta una maggioranza perché senza premio di maggioranza in italia non si raggiunge mai una maggioranza se non ci si allea siccome eh, le forze politiche che hanno vinto sono inconciliabili si andrà a un governo tecnico che farà eh, che saranno vecchi politici a fare nuove leggi elettorali e di nuovo ci sarà un lop un flop sempre nelle stesse eh, la gente deve andare a votare ma non ci va perché non crede più nella politica allora che dire che è tardi sono le 23 eh, mi raccomando lascerò fate clic nel riproduttore del cellulare o del computer o del tablet, nella I nell'icono della I ci sono i video raccomandati. Poi nei quattro angoli metterò le liste di riproduzione. Eh, comunque, voi andate a vedere nel cellulare. Se non ci saranno queste eh, queste anteprime, andate a vedere eh, nel mio canale c'è un'opzione video nell'applicazione di YouTube, no? allora se non entrate nel mio canale di youtube attraverso il browser google chrome o un altro allora nell'opzione di video scegliete i più visti e vi appariranno i più visti che io raccomando adesso qua e vediamo un po gli ultimi commenti perché adesso stacco mi si sta surriscaldando il telefono mannaggia ecco succede pure a me per questo voglio tagliare la diretta. Beh, no, Berlusconi si dimise perché non aveva più la maggioranza. Certo, i suoi deputati e i suoi senatori, i suoi parlamentari, se ne fuoriuscivano in altri partiti indossando un'altra giacchetta politica, magari a 5 stelle. Mi ricordi un po' lo sgarbi di sgarbi quotidiani? Ah, grazie c'è invece chi mi ha paragonato a mario marenco eh, sai duccio barbacani perché sono composto di coffredurie senza accorgermene e non so quanti di voi avranno visto mario marenco no eh, che gli parlava a Macian è ben educato e posato. sgarbi un turpiloquente seriale bene cercate in youtube mario marenco gli parlava a renzo arbore no e eh sì qui come va tutto bene oppure c'è le carte leo Luca orlando Ruggero, Ruggero orlando e poi non so che altro giornalista della rai della mia gioventù degli anni 70 80 comunque no mi hanno paragonato forse sono più uguale a eh, se parlo più lento come facevo nei primi video con più flemma a Mario Marenco, cercatelo. Eh, io non credo che possa mettere il link eh. che faceva Mister Ramengo vediamo se vi posso mettere eh, il link ecco lo vedete cercate quando il telefono mi si riscalda la batteria anche con il caricatore la batteria scende pian piano verso lo zero e sì, purtroppo succede anche a me mister ramengo da parigi duccio barbacani sì che imitava probabilmente Leuluca orlando o Ruggero Orlando, non so che dei giornalisti dell'epoca in collegamento da Parigi, ecco, mi hanno paragonato a lui. Adesso però vi lascio perché vi ringrazio di seguirmi eh, vi lascio, eh, sì, Ruggero, Ruggero Orlando. Eh, duccio barbacani allora dreamman ok grazie duccio barbacani e grazie a tutte e tutti voi di volermi aiutare eh, non vi chiedo denaro come fanno sfacciatamente molti youtubers come fa matteo montesi come fa giuseppe simone che addirittura insultano chi non gli manda denaro o chi gli contestano vi chiedo soltanto perché mi si è rotta la filmatrice verio del 2010 che mia madre mi ha regalato nel 2010 ma forse tecnologia vecchia perché è la linea gz e ms 130 v eh, vi chiedo soltanto di guardare tutti quanti più video miei possibili entrate nell'applicazione di youtube mettete nel mio canale video scegliete poi i più visti ma qualsiasi anche fra i primi che io ho fatto tutti i miei video con il cuore nel tentativo di comunicare qualcosa agli altri e purtroppo ci sono dei miei video che io considero per esempio facendo la spesa che sono molto divertenti o correnti dicevo battute c'avevo molta ironia poi li giravo dappertutto e che non sono stati valorizzati quindi guardate qualsiasi video mio pure quelli meno visti e condivideteli il più poi ricordatevi che io carico i miei video come vedrete in descrizione ehm. Eh, modifica video adesso ve lo faccio per per farvelo postazioni avanzate ecco eh, adesso carico potrete vedere dalla descrizione la licenza che io impiego è in common common creative attribution riutilizzo consentito common creative attribution quindi se volete riutilizzare i miei video basta basta che nella descrizione Citate il nome del mio canale il link del mio canale il titolo o i titoli dei miei video e il link o i link dei miei video quindi potete eh, utilizzare addirittura caricare nel vostro canale interi brani o interi video miei perché sono in common creative attribution basta che soltanto citiate il titolo del video e il nome del mio canale con il link il titolo del video con il link oppure i titoli del, del video con il con il loro link il nome del mio canale con il link quindi io metto in common creative attribution i miei eh, video eh, vi saluto eh, se volete caricare nei vostri canali i miei video lo potete fare sono ho superato quota 1000 e poi è scesa la quota per questo adesso eh, ho cancellato la visualizzazione de delle iscrizioni, perché non voglio che si iscrivano al mio canale soltanto perché ho iscritti. Adesso sto proprio a mille esatti, eh, però forse rimetto la visualizzazione degli iscritti, non so. Ero arrivato a averne di più. Quindi, eh, Duccio. Barbacani, mi sembra per questo che mi lasciano fare le live ancora perché ho mille iscritti almeno. Ero arrivato a 1040, però hai visto, ti si iscrivono, ti chiedono l'iscrizione e poi si disiscrivono. Infatti, io ho postato in molti gruppi di YouTube, di Facebook, eh, like per like per pubblicizzare i canali e i video, e beh, non si ottengono risultati dai siti dai gruppi e dalle pagine di facebook e di google plus per pubblicizzare i video e i canali di youtube non si ottengono risultati si perde solo del tempo allora purtroppo vi devo lasciare perché sono le 11:10 e io ho trascorso già 38 minuti mi si sta surriscaldando il cellulare non ho soldi per comprarmene un altro si tratta di un motorola moto in seconda generazione del 2014 comprato in dicembre 2015 quindi già sta diventando un po obsolescente. se non mi si brucia come la, la filmatrice eh, vediamo un po che qua c'è un casino c'è un commentario da, da leggere Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Mi raccomando a chi guarderà poi questo video. Attivate la campanella! Mi raccomando, grazie. e Attivate la campanella, iscrivetevi al canale, guardate i video consigliati con schiacciando nell'icono con la i. Date like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo e commentatelo e guardate le anteprime dei miei video che metterò qua quando editerò il video e adesso io se non mi sono iscritto vado a cercare il canale di duccio barbacani e dovrebbe stare qua applichiamo questa finestra incolla e duccio barbacani e vediamo ah ecco ti ho trovato io ho trovato duccio barbacani poi guarderò i tuoi video adesso mi sono iscritto e ho azionato la campanella e quindi duccio barbacani se vuoi riutilizzare parti dei miei video magari contestualmente perché parlo di qualcosa che ti interessa gastronomia eh, notizie hai visto un video che magari è durato poco o molto ho parlato di calcio di attualità eccetera lo puoi fare perché l'importante è che citi il mio canale, il link del mio canale in descrizione, il titolo del video o dei video e i loro rispettivi link perché io li carico tutti in Common Creative Attribution. Eh, ho attivato la campanella del tuo canale e mi sono iscritto. Buonanotte! Adesso mi stanno guardando in tre spettatori, no quattro spettatori. Eh, vi devo lasciare, mi spiace ci sono più interventi da commentare che in pratica rimanevo a commentare gli interventi ciao ciao mi raccomando e eh? grazie di seguirmi dal vostro sentenchan ciao ciao e se vi, e per quelli e per quanti guarderanno questo video dopo se gli è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale canale azionate la campanella e fate tutto quello che ho detto 5 minuti fa o 5 6 secondi fa ciao